Buongiorno, qui ad Ankara siamo nel secondo giorno di coprifuoco totale dichiarato appunto per quattro giorni fino a domenica prossima. Il coprifuoco è partito ieri in vista delle celebrazioni del 23 aprile, appunto il giorno della sovranità nazionale, che um, ieri è stato appunto celebrato tramite flash mob dal, dalle finestre. Alle nove di sera tutti i cittadini turchi sono usciti sui balconi cantando l'inno nazionale. 23 aprile segna una data importante, ossia l'inaugurazione e l'apertura del Parlamento di Turchia e proprio ieri sono stati compiuti i primi cento anni. Lo stesso presidente Erdogan ha presentato con una dichiarazione alla nazione la, la, la festività, la commemorazione di ieri come un simbolo importante di democrazia e sovranità. Uh, parallelamente, sempre lo stesso giorno si sono festeggiati bambini, bambini che sfortunatamente in questa, in questa circostanza emergenziale da Covid sono, sono in casa come tutti noi. Um, ad oggi i, i, le cifre registrate in Turchia sono importanti, c'è un incremento costante di circa 3.000 nuovi positivi al giorno, che hanno portato ad ieri il numero di positivi attorno ai 102.000, 2.500 sono i circa i morti e appunto l'incremento dei deceduti purtroppo si attesta su un centinaio al giorno, mentre la nota positiva sono i circa 18.500 guariti che si attestano su 2.500 al giorno. Eh, sono dei, dei dati importanti che riflettono anche la, la diffusione del, dell'applicazione dei test. Eh, indipendentemente dall'agenda dall interna completamente eh, direi focalizzata sulle misure atte a contenere l'emergenza, le, nuove decisioni comunque sono state prese, nuovi passi, nuove dinamiche si registrano sul fronte esterno. Innanzitutto, due giorni fa è avvenuto un colloquio in modalità conference call tripartito in quello che viene definito il gruppo di Astana tra Turchia, Iran e Russia. In cui si è sollevata innanzitutto la questione dell'emergenza coronavirus anche in territorio siriano. Si sono poi toccati dei punti fondamentali. Uno, quanto riguarda il cessate fuoco c'è stato il fuoco nella, nella, nella zona di Idlib. e il secondo punto è appunto la situazione oltre confine a est dell'Eufrate. La Turchia infatti lamenta una una sorta di difficoltà nel, nel rispetto di quello che è stato l'accordo siglato sia con America che con Russia di disarmo delle milizie terroristiche del YPG e quindi sostengono che queste milizie sono ancora attive e tendono ad inficiare il processo di pace. A conclusione dei colloqui è stato sottolineato nuovamente l'importanza l'integrità dell territoriale della Siria e la necessità di passare nei più, nel più breve tempo possibile a un processo politico, quindi alla, alla scrittura di una Costituzione. Eh, D'altro lato, sul fronte europeo il ministro, ehm, il, il ministro in realtà per gli affari europei, Farouk Karmakji, rassicura sul fatto che eh, nonostante l'emergenza coronavirus sia in corso, i colloqui con l'Unione Europea hanno, stanno subendo una... Una nuova dinamica, una, si stanno intipidendo e eh, sono previsti ulteriori colloqui in cui si denota una, una nota positiva se vogliamo per quella che sarà la risoluzione di un nuovo eh, accordo per quanto riguarda i migranti. Eh, dal punto di vista internazionale, la Turchia continua ad essere e eh, a mostrarsi come dono, quindi continua a perseguire una politica umanitaria ad oggi ha portato aiuti aiuti sanitari e sostegno a più di 35 paesi e dell'ultima ora è la notizia che eh, prossimamente partirà un cargo verso la palestina eh, sempre della, della scorsa notte più, più recente la notizia che eh, la, il canada ha esteso l'embargo per quanto riguarda la vendita di armi alla turchia ehm, embargo che era stato istituito a seguito dell'operazione ehm, peace spring dell'ottobre scorso volta comunque a ripulire secondo i turchi la, la zona di confine, oltre, oltre il confine siriano. Uh, L'augurio uh, da parte mia e da parte di tutti che questo mese di Ramadan comunque sia un mese di pace, di serenità e soprattutto un mese in salute, per cui ci tengo ad augurare un buon mese di Ramadan a tutti voi e come si dice da queste parti, a Irli Ramazanlar.